Eh, scusate, quando Isaac chiede a Yaakov sei tu proprio il mio figlio Esav per non peccare eh, Yaakov dice a sono io perché non pecca? non pecca perché risponde sono io Giacobbe non disse sono Esau ma disse sono io, intendendo Yaakov. È molto sottile. Cosa ci insegna questo? Ci insegna che nella Bibbia bisogna stare molto attenti, non, non tanto prendere alla lettera, ma prendere sul serio ciò che è scritto, che è diverso, che è diverso per poter poi fare un'analisi precisa dei testi, non quello che noi pensiamo che dai testi si possa dedurre. Questo è molto importante per l'esegesi rabbinica, anche, così anche ai tempi di Gesù, e anche prima. Diciamo che queste normative vengono fissate da il Lel, quindi potremmo dire 40-30, 40 anni, 40-50 anni prima di Cristo, nelle sette regole ermeneutiche che il fissa. Versetto 25. Porgimi da mangiare dalla cacciagione di mio figlio, perché poi ti benedica l'anima mia. Eh, quello gli porse, gli mangiò, poi gli portò il vino ed egli beve. Il vino non era compreso nel, nell'ordine del padre. Poi suo padre Isaac gli disse, e suo padre di chi? Ovviamente sempre di Giacobbe: Avvicinati ti prego, baciami figlio mio. Non era ancora convinto, voleva sentire anche l'odore. Si avvicinò e lo baciò, allora egli respirò che cosa? L'odore degli abiti di lui. Quei famosi abiti di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che dovrebbero essere per la leggenda gli abiti di Nimrod, che dovevano essere sempre per eh, un'antica tradizione gli abiti di, di Adamo ed Eva, abiti pelosi. Mm. Qui devo aprire un, una parentesi non polemica. Spesse volte quegli abiti vengono definiti, cioè nella Bibbia è scritto di pelle, di pelli, no? Solo che pelle si dice or. Ora or, scritto con l'alef in un modo, ma con in un altro, indica la luce, abiti di luce. La pelle, secondo alcune interpretazioni rabbiniche, era stata trovata per terra e quindi non come diciamo noi cristiani, una macellazione fatta dal tetagramma, che già noi vediamo in fondo il sacrificio di Cristo. Gli animali forniscono la pelle non gratuitamente. Ecco, questo è importante perché qua si parla di abiti di pelle, quindi non di luce, quindi già quella della orla dobbiamo eliminare, perché sono abiti pelosi, tant'è che mh, Isaac si confonde, come figlio, perché sente il profumo e sente il pelo dell'abito come se fosse il pelo del figlio, chiuso parentesi, questo è interessante perché poi quando vedremo, lì, a parte che l'abbiamo già vista in Genesi nel commento, no? nella, nella teologia di introduzione, l'abbiamo già fatto questo, questo discorso del commento dell'abito di pelle di, di, di luce, eh, diventa contraddittorio con chi dice che erano abiti di luce, pare che là c'è scritto pelle e non luce con l'Alef, quindi or in questo senso, o comunque va bene, ve lo volevo ricordare perché Qui abbiamo una controprova che i cristiani non erano proprio completamente giudeo-cristiani fuori da questo commento, anzi. Versetto 27, si avvicinò lo baciò, respirò l'odore degli abiti di lui, gli De fece la berakà dicendo, ecco l'odore di mio figlio è come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto e riceve la benedizione odore del campo perché Esav era un uomo che ovviamente dedico alla stagione lui aveva come sua seconda casa come attività principale stare nei campi dal quale assumeva ovviamente ogni tipo di eh, profumo. Cosa significa secondo il Rashi aspirò l'odore? Non è dice certo non vi è odore più sgradevole di quelli di una delle pelli di capra lavata quindi già Dall'idea che quelli erano pelli di capre, quindi di nuovo il concetto del sacrificio di Genesi. Ma la scrittura ci insegna che con Giacobbe entrò nella stanza l'odore del giardino dell'Eden. Ecco, vedete questo sempre mettere una luce positiva su, su Giacobbe, e rispetto ovviamente al fratello che veniva considerato un reprobo e quindi il peccato, segno dell'odore dell nefitico della puzza, il peccato. Proprio per metterli in due. <coughs> mondi e in due discendenze completamente diverse l'odore di un campo che il signore ha benedetto <coughs> quindi il signore ha benedetto il campo come l'odore di un campo cioè a cui dio ha dato un buon odore si riferisce a un campo loro dicono di mele di mele così hanno interpretato i nostri maestri e la loro me memoria sia in benedizione dove ora questo discorso noi l'abbiamo nel, mm, nel, nel, nel talmud il trattato di tanit al foglio 29, direi foglio 29b, dove si parla proprio di questo. Il Tanit chiaramente è il trattato che eh, ha come argomento principale, poi ovviamente non è solo quello, il discorso dei digiuni. Hm? Dei digiuni. Versetto 28, Dio ti conceda rugiada dal cielo, terre grasse, abbondanza di frumento e di mosto. Ti conceda e di nuovo ti conceda. Sono queste le interpretazioni con la Vav, la E, che indica una ripetitività delle azioni, quindi una sovrabbondanza di benedizioni. Secondo il senso letterale, però, questa espressione è congiunta al versetto precedente. Ecco l'odore di mio figlio, cui Baruch Hashem, il Baruch il Santo Benedetto, ha concesso di essere come l'odore del campo. Quindi la benedizione è quella e ti conceda la rugiada dal cielo. La rugiada dal cielo chiaramente bisogna intenderla secondo il suo significato evidente e vi sono due midrashim di Agadà di diverso, di diverso tipo. Proviamo a vedere che cosa si intende. La rugiada dal cielo è normalmente in opposizione alla pioggia fuori stagione è considerata sempre comunque una benedizione. Apro una parentesi, guardate che secondo un gioco di parole strane, l'Italia, l'Italia, è proprio l'isola della rugiada di Dio, cioè il luogo dove c'è la benedizione di Dio. Poi è chiaro che l'Italia viene da tutt'altra cosa, viene dai vituli, cioè dagli, dagli animali, dai bovini, eccetera, ma lasciamo stare. Però è interessante che per noi italiani questa cosa sia importante, anche perché i più grandi maestri, i più grandi commentatori del Medioevo, e delle scritture, erano tutti i rabbini italiani. Di questo dobbiamo essere anche molto orgogliosi. Dice, ehm, fa riferimento a Elohim, Dio, e perché Elohim e non il tetagramma? Allora attenzione, per indicare che Dio agirà secondo giustizia. Quindi Isac disse a Giacobbe, se tu ne sarai degno, Elohim, cioè il giudice, perché Elohim, come sapete in ebraico, vuol dire anche, può essere tradotto in italiano anche giudice. Poi giudice ci dice dai anni, in ebraico lo sappiamo, però tante volte Elohim indica giudice. Quindi Dio ti conceda, ma in caso contrario il giudice, cioè Dio, non ti conceda. Adesavi invece, qui di nuovo, ombre, di nuovo, maledizioni e, e improperi, Isaac disse la terra grassa sarà la tua sede. E questo ehm, lo dice in, in eh, Tahumah Toledot 16. Che sia tu giusto o che tu sia impio, Dio ti concederà ciò, quindi indipendentemente dal fatto che tu sia secondo Dio o no. Re Salomone si ispirò a Isacco quando compose la preghiera in occasione della dedicazione del Tempio, una delle più belle preghiere che noi abbiamo nella Bibbia. E gli disse a Dio, Israele che ha fede e che riconosce come giusto il giudizio che si abbatte su di lui non si lamenterà contro di te, perciò rendi attenti ad ognuno secondo la propria condotta, tu che conosci il suo cuore, ovviamente Prima Re 839 si riferisce al cuore del popolo cuore come sede, non dei sentimenti, ma delle decisioni, cioè adempio alla legge di Dio oppure no. Lo straniero, il guer viene considerato privo di fede, perciò che gli sia degno o sia che non lo sia, concedigli quello che ti chiede perché non si lamenti contro di te. E questo è molto interessante. Però questa accezione negativa sugli stranieri noi l'abbiamo nel tardo medioevo e riprende una tradizione antica rabbinica dopo la caduta del, del, del tempio, quella dell'anno 70 69 e 70 il 9 di la caduta perché prima non c'era questo ostracismo verso lo straniero lo straniero che si voleva unire ai figli di Israele avrebbe dovuto seguire le, le, esattamente le leggi del popolo di Israele Versetto 29, qui è molto forte la cosa perché dice ti servano i popoli, tutti i goim si prostrino davanti a te le genti, ovviamente qui c'è sempre il riflesso messianico, all'orizzonte si padrone dei tuoi fratelli si prostrino davanti a te i figli di tua madre, quindi c'è implicitamente una benedizione che dice di fatto Esau si deve prostrare davanti a te, cosa che invece succederà al contrario perché ci saranno sette prostrazioni di Giacobbe nei confronti di Esau, chiamato mio Signore, chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto. E qui rientriamo di nuovo nelle benedizioni che Dio ha dato ad Abramo e a Isacco. Chi maledice Abramo e Isacco sarà maledetto e chi benedice sarà benedetto chi maledice sarà maledetto. Si prostrino davanti a te i figli di tua madre. E guardate che qui eh, sottofondo noi abbiamo anche uno dei figli più amati di, di, di Giacobbe che è Giuseppe. Ricordiamocelo questo, eh? Giacobbe invece disse a Giuda: davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre, in Genesi 49, 8. E gli parlò così perché aveva avuto i figli da parecchie mogli qui. Invece Isacco l'aveva avuto da una sola moglie e dice: I figli di tua madre, e quindi I figli di tua madre si fa riferimento evidentemente a Esatto. Chi ti maledice sarà maledetto, chi ti benedice sarà benedetto. Abbiamo l'episodio del libro dei numeri di Balaam. Cosa dice il Rashi? Dice: Balaam invece disse: Chi ti benedice sia benedetto, e chi ti maledice sia maledetto. La ragione di ciò è che i giusti incontrano all'inizio delle sofferenze, poi alla fine godono della pace. Perciò coloro che li maledicono, i loro persecutori, precedono coloro che li benedicono. Per questo, Isacco antepose la maledizione di coloro che maledicono alla benedizione di coloro che benedicono, ovviamente a fine vita. Gli empi, al contrario, godono all'inizio della pace e poi alla fine incontrano delle sofferenze. Per questo Balam antepose la benedizione alla maledizione. E questo noi lo troviamo in Bereshit Rabbah, capitolo 66, versetto 4. Guardate che questa idea di ciò che eh, avviene prima e avviene dopo nella vita dell'uomo è qualcosa che noi troveremo anche molto forte nella letteratura, ehm, non solo nel... nel nel Midrash, ma soprattutto nella Mishnah, quindi nella letteratura anche coeva Cristo. Ecco, quindi bisogna stare attenti perché, apriamo una parentesi, vi ricordate no, la parabola, di, eh, che poi non era una parabola perché ci sono i nomi propri di entrambi, secondo i codici antichi, di Lazzaro eh, Enrico e Pulone. dice lui ha subito tantissimo e adesso gode nell'aldilà, tu invece hai goduto tanto e adesso devi subire. Ecco. Si fa proprio riferimento a questo. Quindi all'epoca di Gesù questa idea c'era assolutamente. E Gesù non l'ha scalfita, non ha detto no, non è vero. Eh? Versetto 30. Ora venne quando Isacco ebbe finito di benedire Giacobbe, non appena Giacobbe fu uscito dalla presenza del padre Isacco, Esau, suo fratello, rientrò dalla caccia. E qua ci fermiamo. Uscire dalla presenza indica qualcosa che ha a che fare con i riti palatini, quindi qualcosa che ha a che fare con i riti di palazzo, qualcosa che abbia a che fare con la monarchia, questo versetto noi lo troviamo tantissime volte tra Mosè e il Faraone, e quindi uscire dalla presenza indica che è avvenuto un atto solenne, un atto formale, un atto solenne, questo è interessante da notare. La prossima volta se riusciremo finiremo il capitolo, perché vedremo la reazione la reazione del figlio, la disperazione, come viene gestita dalla geografo la, eh, e dai commentatori la disperazione di Esaf. Ciao e alla prossima!